Bentrovati da Gerardo Paterna per un'altra intervista su Re TV. Oggi abbiamo in studio eh, una presenza davvero nuova, inedita per questo canale web. Siamo infatti con Veronica Gentili, co-founder di eh, Glisco Marketing sì. e eh, specialista nei nuovi media tra cui Facebook. Grazie, Veronica, per essere qui. Allora, tre domande eh, che avvicineranno un po' il tuo sapere al mondo eh, degli agenti immobiliari, uh -huh. no? un mondo molto, molto concreto, quindi cerchiamo di proprio qualche... Così, pillola condensata no, che possano mettere a frutto subito. Intanto, io so che tu sei vicina ad alcuni gruppi immobiliari, quindi diciamo che la figura dell'agente immobiliare non ti è proprio estranea. Mm -hmm. e, qual è la tua esperienza con loro? Hanno competenze nell'ambito social oppure improvvisano? Uh, alcuni hanno sicuramente competenze nell'ambito social, uh, ovviamente non possono avere competenze specialistiche perché è un mondo che richiede tantissimo studio, tantissima esperienza e molto tempo, quindi sul campo no, no, non possono, come io non potrei sviluppare le competenze di un agente immobiliare in sei mesi di lavoro, per dire. Um, Molti stanno capendo effettivamente l'importanza di questi ambiti per il loro lavoro e quindi si stanno applicando, altri ancora si improvvisano perché, perché Facebook è il posto della visibilità gratuita, perché non costa niente, perché lo posso gestire anch'io, lo può gestire il cugino del nipote usare usare il computer e quindi purtroppo succede anche questo in alcuni casi. Okay. Ehm, a me capita spesso di ricevere richieste di connessione su Facebook, nome immobiliare, cognome... Oh. Eh... Tarquinia, faccio bene a rifiutarle? Sì, perché aprire un profilo personale a nome dell'agenzia è contro la policy di Facebook, cioè rischiamo che venga cancellata dall'oggi al domani, e poi la madre di tutti gli errori. Eh, io con un profilo personale non posso avere più di 5.000 amici, mentre come pagina posso avere migliaia, milioni anche di fan, non posso avere dei dati analitici, cosiddetti insights, quindi non so quante persone raggiungo, quanti cliccano, dove cliccano, cosa fanno, di dove sono. Quindi è, eh, è, è, non riesco soprattutto a fare pubblicità, cioè non posso fare pubblicità con un profilo personale che è fondamentale su Facebook se lo vogliamo rendere una risorsa di business. Quindi è un grossissimo errore aprire un profilo personale, è contro la policy di Facebook. Conosco tante aziende che dall'oggi al domani si sono trovati il profilo chiuso e hanno perso tutto: non trasformato in pagina stampa, non farm? trasformato in pagina, ah, ma okay. proprio chiuso. Chiuso addirittura. Sì. Quindi non confondiamo profilo personale Mario Rossi con la pagina. Fan rosso immobiliare perché sennò no, potremmo trovarci nella condizione poco fa descritta da, da Veronica. Mm, Immaginiamo di trovare un agente immobiliare virtuoso che voglia costruirsi la propria eh, immagine, la propria presenza online, quindi sul uh, social blue Quali consigli ti senti di, di dargli per partire? Allora, prima di tutto, pensare a quali sono i suoi reali obiettivi. La visibilità non si misura. Quindi pensare cosa voglio io da Facebook, voglio raggiungere un tot tipologia di persone in un certo, eh, in un certo arco spaziale, eh, voglio, che vi, voglio aumentare le visite al mio sito web o soprattutto voglio acquisire contatti, voglio acquisire clienti. Direi la terza. È, però sì, mi sì. immagino sia quella, quindi darsi degli obiettivi. Certo. Poi una strategia serve, quindi quali contenuti andrò a condividere, ogni quanto pubblicherò, cosa pubblicherò, pensare anche al materiale da, da, da pubblicare perché i social lavorano sul principio comunque della costanza è una relazione che io vado a creare quindi se mi ricordo della pagina Facebook ogni sei mesi mi serve a poco è come sentire un amico ogni sei mesi bravissimo che non Tutto fa certo una, una buona impressione sì. e poi pensare a un budget pubblicitario da investire periodicamente non è gratis quindi Facebook? Eh? non è gratis ah che brutta notizia, brutta notizia. non è gratis bene. sì perché comunque non investendo ve ne sarete resi conto gestendo la vostra pagina raggiungiamo solamente una sì. minima parte dei, dei nostri fan e, e poi comunque è un investimento il tempo che noi spendiamo o le risorse interne alla nostra agenzia che ci facciamo stare sopra quindi comunque non è tempo regalato e, non so, e ci sono dei soldi in ballo quindi anche pensare a un budget da investire per portare traffico agli immobili per farci conoscere, per generare interazione ma soprattutto per acquisire contatti e clienti secondo te quanto deve spendere al mese un'agenzia immobiliare per eh, così pensare di farsi notare io penso che già con un 100 150 euro al mese inizi a vedere i risultati del, mm. dell'attività in termini appunto proprio di eh, non solo di persone raggiunte ma se sono fatte bene soprattutto facebook offre veramente tantissimi, tantissimi strumenti si possono raggiungere visitatori del sito possiamo raggiungere per esempio le persone del nostro database quindi certo. caricarle su facebook e raggiungere con degli annunci mirati se fatte bene si possono vedere dei risultati già con queste cifre. Mm. E quindi mh, così, a livello di, di eh, costanza, eh, un agente immobiliare che, che comincia a investire, dopo quanti mesi secondo te può cominciare ad avere una qualche forma di interazione, di risultato, adesso non ti sto dicendo di vendita o di acquisizione immobiliare, però dice ok, eh, comincio a lavorare, ad investire su Facebook in questo modo, eh, posso attendermi di creare intanto un pubblico pertinente nell'arco di... 3, 4, um, 5 mesi? Io i primi risultati, uno degli ultimi casi vado a memoria, già sui 4-5 mesi si iniziano ad avere le, le richieste proprio di allora questo immobile è ah, okay. libero per magari per affitti, richieste di informazioni, perché poi il punto è questo, cioè entrare nella quotidianità delle persone, certo. quindi rimanere top of mind, no? per cui siccome il punto è che non, non siamo un supermercato che eh, il cliente ha un ciclo di vita lunghissimo e acquisti molto frequenti cioè va certo. tenuto conto quando si fa una strategia nei social e lavora in tantissimi ambiti devi tener conto di questo noi parliamo a delle persone che magari sviluppano il bisogno di cambiare casa ma ci mettono due anni poi a farlo quindi c'è questo lavoro da, da, di cui tenere conto ok e, mh, è importante eh, acquisire eh, un minimo di, così, di informazione di cultura in questo ambito eh, oppure eh, d'emblè l'agentino biore Dovrebbe affidarsi a un consulente esterno secondo te? Allora, secondo me questo vale un po' per tutti gli imprenditori: è molto rischioso senza nessuna conoscenza affidarsi a qualcuno perché nella totale ignoranza quel qualcuno ci può dire qualunque cosa io a volte ho avuto a dei corsi degli imprenditori che non erano lì per imparare operativamente, mi capita spesso a dire la verità che non erano lì per imparare o dei manager operativamente a fare quelle cose, cioè non sarebbero stati loro che il giorno dopo diciamo avrebbero la campagna carosello bravissimo, diciamo, okay. eh, ma per capire le caratteristiche che deve avere la persona da, certo. mi è capitato eh, poco tempo fa, in un settore immobiliare ma lei è una manager di 65 anni con eh, 25-30 punti vendita che era il corso per imparare cosa doveva, cosa doveva aspettarsi dalle persone che aveva, dall'agenzia che aveva sotto e è molto importante questo perché ti permette di risparmiare un sacco di soldi e ti permette soprattutto di capire con, con, con, eh, in maniera sensata se il lavoro che stanno facendo è buono o no, perché se io non so niente si sa l'ignoranza genera mostri, cosa, io sì, ti posso sì, dire, uno sì. dice questo Facebook, non mi ha portato niente, eh no, ma perché va fatto così, boom, e sì. io non so, non ho parametri per potermi confrontare. Chiarissimo, allora se l'agente immobiliare volesse venire in contatto, entrare in contatto con Veronica Gentili, Cosa deve fare? Eh, basta che va sul mio sito veronicagentili.com, okay. obliscomarketing.com, che è la mia agenzia, c'è cioè il forum di contatto e mi contatta da lì. Benissimo. Prossimo evento? Eh, mi trovate il 27 e il 28 al 6 Milano, Social Express eh, Milano, al Teatro di San Babila a Milano. Bene, quindi è lì un evento che, dove ci si può prenotare, sì. immagino. ok. Sì, sì, quindi... sì, ci sono tanti altri speaker fantastici, Umberto sì. Macchi, Salvatore Russo, Rudi Bandiera, Riccardo Scandellari, mm, okay. eh, quindi gente, gente, gente molto in gamba. Per sì. cominciare a entrare un po' nel mondo de della comunicazione social. Assolutamente sì. Bene, Veronica, grazie mille, è stato un piacere averti con noi, gli agenti immobiliari sono sicuro che apprezzeranno Uh, queste, queste, queste informazioni quindi non uh, siete timidi, contattatela, uh, vi si apriranno nuovi mondi, giusto? <ride> <Perfetto>. <ride> Grazie mille, Veronica. A tutti, quindi un saluto da Gerardo Paterna. Ci vediamo in occasione della prossima intervista sempre e solo qui su Rai TV. A presto. Grazie, a presto.